Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Ok, oggi andiamo a vedere, a un po' la giornata del Games Week a Milano di domenica Scorsa Allora, sono partito presto E sono arrivato là verso... Sono state lì di e poi sono entrato ed è stata una cosa fantastica e abbiamo incontrato pure gli youtuber, i maids, poi abbiamo incontrato altri youtuber che sinceramente non conoscevo tutti. Poi abbiamo incontrato Blink, abbiamo visto parecchie cose. Non sono riuscito a fare tanti video purtroppo perché era un casino assurdo e sinceramente cioè, mi sono perso totalmente cioè. però però però noi comunque ho fatto degli spezzoni vi... questa è un intro quindi vi metterò di seguito un po' di spezzoni di video che ho fatto o perlomeno quelli che sono venuti meglio gente Madonna. Pensavo sì. che... noi è... non pochi vi stiamo aspettando ci siamo divertiti abbiamo già conosciuto ci sono tantissimi tifosi dell'Inter quanti sono i literisti Sono mano i baristi eh, infatti veramente cioè, allora, spiegaci un po' cosa, cosa iniziamo Allora, adesso la la chiedo se abbassa la musica Perché come vi abbiamo già anticipato da quest'anno Siamo diventati amici di Inter E ringraziamo Inter di questa cosa Anzi vi ricordo che ogni volta che sentite la parola Inter Dovete fare olè Quindi, siamo diventati amici di Inter Olè Grazie a Inter eh, abbiamo girato un video che faremo vedere dopo. Un video, un video, sì. Però prima parlare che... di Not For Everyone. Esatto. Cioè, il everyone. senso è che di fare Inter non è da tutti, ma devi avere tante cose, tra cui anche Sancia devi avere passione, no? Dicevamo, c'è una fan di della passione. Ma ah, sono tutte nuove, Giuseppe, non la conosco, no? Allora spiega spiega le regole. Allora c'è più di... Sì, sì eh, no, no, spiega poi... le regole. Ah, okay. Un po' di domande scopre. Ecco a schermo ci siamo. Eccola là. Sì. Allora, ragazzi sì. sono io. Ma dovete partecipare anche voi. Facciamo che abbiamo fatto un po' di domande particolari. Io faccio domande e vediamo. Non so come presentarlo, basta quanti siete, non so come presentarlo. Potrei dire il nome e il cognome, ma no, non suona bene. Quindi dico il nome d'arte, il nome che lo conoscete tutti nel mondo del web. Pronti con i cellulari? Schierati? sul palco del Webstar Channel alla Milano Games Week 2019 dal vivo per voi Fabi J! <ride> e di dove in J! Sono qua solo per mangiare okay. il catering, adesso sì. mangio e basta, poi torno. Ragazzi, vado in G! Non è possibile che ogni anno sono sempre di più, Ma non finisce non... mai questo gameplay. Non game finisce game. mai. Secondo me il prossimo anno tutta Milano ha è possibile. È possibile. <ride> allora, noi ti aspettavamo questo pomeriggio e tu ci hai fatto questa sorpresa, sei passato stamattina, ben arrivato. Grazie. Come stai? Vuoi fare una sfida di braccio di ferro al quello che finisco la giornata? Ah. vediamo. tanto ieri Suri ha fatto la sua porca figura, sì. storie de, la faccia Instagram dei mezzi, si vede chiaramente sì. la sconfitta, la sconfitta subita da parte di Suri. Ok, adesso siamo arrivati a Milano Centrale, adesso aspettiamo il treno per tornare a casa. Dovrebbe essere alle 21.25 e dovrei essere a casa verso mezzanotte, che prendo il regionale, quindi ci vorrà un po'. Come giornata è stata abbastanza faticosa, è stato bello e questo video vedete uscire cioè non sono riuscito purtroppo a registrare tutto vi ho messo un po' di clip come avete visto però è un peccato perché non sono riuscito c'era troppo casino e col telefono non sono riuscito bene tanto sto guardando gli arrivi se appare il treno ma non ancora perché siamo appena arrivati a Verona Porta Nuova siamo appena arrivati in stazione sono le le 11 passate, quasi mezzanotte quindi manca un quarto a mezzanotte adesso andiamo a prendere la macchina e niente, ci va a casa giornata fantastica domani prossimamente farò un altro pezzo di video dove farò le considerazioni di questo viaggio con un riassunto totale allora, per riassumere beh, è stato veramente bello e che dire ci ritornerei forse sì forse no no perché è un casino assurdo c'è cioè un sfrago di gente però sì perché è una roba pazzesca bisogna andarci almeno una volta e comunque vedrò organizzarmi casomai ci ritorneremo in futuro abbiamo conosciuto di persona abbiamo avuto l'onore di parlare con blink che vai ho fatto un attimo vedere il mio computer ho subito capito cosa c'era dentro e è una cosa totalmente diversa che vedere le persone in video perché lì ti relazioni faccia a faccia direttamente e capisci vedo se riesco vi metto anche il video che ha fatto lui della live qua sotto della live dove non me ne sono neanche accorto, sono uscito anch'io si vede dietro in, con la maglietta blu nello sfondo che sono lì che guardo cercavo di capire cosa stesse facendo live di che cosa inoltre aveva portato anche la scrivania che aveva fatto lui è una cosa pazzesca da fare in futuro la farò forse sì il problema è che bisogna sapere bene come fare, come posizionare le componenti non è una cosa facilissima, bisogna lavorarci un po' sopra. Però probabilmente più avanti la, la mi organizzo e la farò. Niente, per questo video è tutto. Io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like, un di a tutti. Ciao!